Santiago adesso è pronto per raccogliere tutti gli amici che l'hanno aiutato in questa impresa. Preparerà loro qualcosa di buono da mangiare e per farlo userà un libro di ricette. Sfogliando il piccolo manuale, Santiago si imbatte in una ricetta che sembra molto gustosa, quella del tiramisù. Gli ingredienti che legge sono 90 g di savoiardi, 2 uova, 140 g di mascarpone, 50 di zucchero, 150 g di caffè e un cucchiaino di cacao amaro in polvere ma Santiago deve preparare una ricetta per 10 persone, mentre sul libro la ricetta è soltanto per 4. Abbiamo quindi un nuovo problema, trasformare una ricetta per 4 persone in una per 10 persone. Santiago ha bisogno del vostro aiuto. Per adesso sa che gli ingredienti per realizzare un tiramisu per 4 persone sono 150 g di caffè, 50 g di zucchero, 90 g di savoiardi, 140 g di mascarpone, 2 uova e un cucchiaino di cacao. Per aiutarlo, proviamo a ragionare in questo modo. Se una tazza da 150 g equivale all'occorrente per 4 persone, aggiungendo un'altra tazza da 150 g otterremo l'occorrente per 8 persone. Con una tazza più piccola, invece, da 75 grammi otteniamo l'occorrente per 4 persone più 4 persone più 2 persone ovvero gli ingredienti totali per 10 persone ragionando analogamente con gli altri ingredienti possiamo aiutare Santiago in questo modo se 140 grammi di mascarpone valgono per 4 persone aggiungendo un altro bicchiere da 140 grammi abbiamo gli ingredienti per 8 persone e un, e un bicchiere riempito a metà da 70 grammi equivale agli ingredienti per due persone mi dà un totale di ingredienti per 10 persone. Possiamo proseguire ancora con lo zucchero se questi sono gli ingredienti per 4 persone. Un'altra tazzina da 50 grammi che varrà all'occorrente per 8 persone e una tazzina riempita a metà, cioè l'equivalente degli ingredienti per due persone, mi darà il totale di 4 persone più 4 persone più 2 persone. Ci manca ancora il cacao. Se un cucchiaino equivaleva a, un, a, a 4 persone, un altro cucchiaino varrà per 8 persone e un cucchiaino riempito a metà per arrivare a 10 persone. Ragioniamo analogamente per i savoiardi. Una confezione da 90 grammi vale per 4 persone, ne aggiungiamo un'altra per arrivare a 8 e ne, ne aggiungiamo una a metà per avere l'occorrente per 10 persone. Per finire le uova... Con due uova preparavamo un tiramisù per 4 persone, aggiungendo altre due uova possiamo preparare un tiramisù per 8 persone e con un altro uovo abbiamo tutti gli ingredienti che ci servono per preparare un tiramisù per 10 persone. Vi ricordate come avevamo fatto per calcolare la quantità di caffè necessaria per 10 persone? Avevamo preso una tazzina da caffè da 150 grammi, un'altra da 150 grammi e una più piccola da 75 grammi, per un totale di 375 grammi di caffè. Un modo alternativo per arrivare allo stesso risultato consiste nel calcolare la quantità di caffè necessaria per una persona e per farlo ci basta dividere 150 per 4. A questo punto, moltiplicando questo risultato per 10, otteniamo proprio il risultato che ci aspettavamo, 375. Osserviamo innanzitutto che i due rapporti, 150 diviso 4 e 375 diviso 10, hanno lo stesso valore. Quando questo accade, si usa un nuovo strumento matematico che si chiama proporzione. Riassumendo quindi quanto detto, per calcolare la quantità di caffè necessaria per 10 persone, ci basta dividere 150 per 4 e poi moltiplicarla per 10. E se invece non conoscessimo la quantità per 4 persone? Anche in questo caso ci basta dividere 375 per 10 e poi moltiplicarla per 4. Notiamo infatti che i due valori 150 diviso 4 e 375 diviso 10 sono uguali perché rappresentano la quantità di caffè necessaria per una persona. Ripartendo quindi dalla nostra proporzione e dai dati ottenuti prima con gli ingredienti stessi e poi con alcuni calcoli, possiamo generalizzare quanto detto. Data una proporzione che si legge A sta a B come C sta a D, A e D si chiamano estremi, mentre C e B si dicono medi. Se volessi conoscere un medio, come C, mi basterà moltiplicare i due estremi e dividere per il medio che conosco. Se volessi invece conoscere un estremo, come A, mi basterà moltiplicare due medi e dividere per l'estremo noto, proprio come aveva fatto per il caffè. Ci siamo riusciti! Santiago può adesso gustarsi il suo tiramisù in compagnia dei suoi amici.